Ma questa sera, alla mia festa, e voi, voi siete tutti invitati. Non mancate, ve ne saremo grati. Cari grandi e piccini, ci saranno tanti carciofini. I ristoratori del mesagnese non hanno badato a spese presto tardi saranno tagliati e con cura preparati. Il re Carciofo, l'eccezionale, a tutti voi verrà fatto assaggiare. E voi? Thank you. This is the real thing.